è un progetto finanziato dalla Fondazione Caritro che ha avuto durata di due anni e sta terminando in questo periodo ed è basato sulla valorizzazione di dati storici di archivio, quindi fotografie storiche, soprattutto e mappe storiche. E abbiamo sviluppato diverse soluzioni per la valorizzazione di questi dati attraverso una piattaforma web e diverse soluzioni di realtà aumentata, intelligenza artificiale, per poter visualizzare e fruire in modo diverso questi dati. Per le fotografie storiche in particolare sono state sviluppate due soluzioni sulla piattaforma web, abbiamo la possibilità di visualizzare le immagini georeferenziate nel contesto attuale e un'applicazione di realtà aumentata che permetterà quindi all'utente di poter camminare nel centro storico di Trento e visualizzare quindi l'immagine dal punto in cui è stata scattata nel passato. Per le mappe storiche invece abbiamo sviluppato delle soluzioni di intelligenza artificiale per poter predire qual era l'altezza degli edifici nel passato e costruire automaticamente dei modelli 3D multitemporali della città di Trento dal 1851 al 1936. La piattaforma web di Totem è composta da tre macro sezioni. La prima riguarda la visualizzazione di fotografie storiche. Entrando nella pagina dedicata, è possibile visualizzare un modello aereo della città di Trento e le diverse location in cui sono state georeferenziate e sono visualizzabili le immagini storiche. Ad esempio, per Piazza Duomo, possiamo accedere a tutte queste immagini che sono state collezionate negli archivi locali, selezionando una di queste immagini è possibile quindi visualizzare l'immagine sovrapposta alla scena attuale ricreata attraverso immagini panoramiche navigare all'interno quindi della scena e attivare alcune opzioni ad esempio attivare effetti di trasparenza per la singola immagine e visualizzare qual è la situazione attuale oppure visualizzare l'immagine che è stata ricolorata con metodi di intelligenza artificiale in modo automatico oppure ancora in alcuni casi è possibile accedere a dei video che ricreano un effetto di 3D da singola immagine la seconda parte, la seconda sezione, permette l'esplorazione in modo alternativo delle mappe storiche in questo caso abbiamo ricreato la città di Trento e il suo centro storico in quattro diverse epoche partendo dalla singola mappa storica Partendo quindi dal 1851, attraverso dei metodi e degli algoritmi di machine learning, abbiamo predetto per le singole epoche l'altezza degli edifici. Possiamo visualizzare come la situazione si sia evoluta nel corso degli anni, con la deviazione del corso, ad esempio, dell'Adige la distruzione progressiva della cinta muraria fino ad arrivare al 1936. In questo caso è possibile anche ad accedere ad alcune informazioni eh, sulla crescita edilizia nelle città nel periodo considerato. L'ultimo modulo invece riguarda le evoluzioni recenti della città, in particolare eh, la crescita edilizia Attorno al centro storico, la diffusione urbana sulle colline, anche l'evoluzione eh, dell'edificato, de, dell ma anche dell'edificato dell industriale in due epoche, quindi nel 1973 fino ad arrivare al 2016, in questo caso di cui abbiamo eh, cartografie più recenti.